Bentornati in questo nuovo video, amici. Oggi parleremo di un argomento che riguarda ognuno di noi e che è fondamentale per il nostro futuro, ovvero la gestione finanziaria. Siamo tutti alla ricerca di un futuro finanziario di successo e sicurezza, ma spesso non sappiamo da dove iniziare. Ecco perché sono qui oggi a fare questo video, per offrirvi informazioni preziose, consigli pratici su come gestire le vostre finanze in modo efficace e come costruire un futuro finanziario solido e soddisfacente. Siamo pronti a intraprendere questo viaggio insieme verso un futuro finanziario di successo. Allacciate le cinture, partiamo! Ah no, scusate, prima vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare gli avvisi così non vi perderete i miei prossimi video. Ecco i 10 migliori consigli di pianificazione finanziaria per un futuro di successo che ti consiglio di iscriverti, applicare oppure salva il video così potrai vederlo ogni volta che ne avrai bisogno. Il primo consiglio è quello di impostare degli obiettivi finanziari a lungo termine, ovvero definire i propri obiettivi e determinare il budget necessario per raggiungerli. Il secondo consiglio è quello di creare un bilancio per tenere traccia delle proprie entrate e delle proprie spese per avere un'idea precisa delle proprie finanze. Numero Numero 3. Risparmiare, ovvero iniziare a risparmiare il più presto possibile per accumulare una sicurezza finanziaria. Numero 4. Investimenti, ovvero investire i propri risparmi in modo intelligente per ottenere una crescita finanziaria a lungo termine ed avviare un'attività extra. In descrizione trovate una grande opportunità. Numero 5. Riduzione delle spese, ovvero esaminare le proprie spese e cercare di ridurle dove possibile per aumentare i risparmi. Numero 6. Pagare in anticipo i debiti, ovvero... Dare priorità ai debiti con tassi di interesse più elevati per ridurre il peso delle spese finanziarie. Numero 7. Assicurare la propria salute finanziaria, ovvero assicurarsi di avere un'adeguata copertura sanitaria e previdenziale. Numero 8. Prepararsi per l'imprevisto, questa è fondamentale, cioè preparare un fondo di emergenza per coprire eventuali spese impreviste. Numero 9. Educazione finanziaria è fondamentale imparare sempre di più sulla gestione del denaro e sugli investimenti per prendere decisioni finanziarie. Informate. E l'ultimo consiglio, numero 10, è quello di continuare a monitorare la propria situazione finanziaria e adattare il proprio piano di conseguenza per assicurarsi di essere sempre sulla buona strada verso il successo finanziario. E ricorda che la pianificazione finanziaria richiede tempo, dedizione e disciplina, ma i risultati ne valgono la pena. Quindi lascia un like, iscriviti al canale e attiva gli avvisi così non ti perderai nuovi contenuti che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. E al prossimo! Al video!